25 aprile e oggi prima della partenza c'è un presidio per sostenere il reintegro di un lavoratore del Carrefour che è stato appunto licenziato. Puoi spiegarci come è avvenuto e sulla base del quale innanzitutto il tuo contratto era a tempo indeterminato giusto? Io lavoravo da 32 anni prima per GS e quello che poi è diventato Carrefour Market di Viale Famagosta. L'antefatto è successo a metà di marzo quando io ho detto a un cliente che non potevo prendergli l'acqua giù da non scaffale perché ho delle problematiche fisiche, ho una limitazione riconosciuta, il cliente è andato dal responsabile di mercato che ha preso la palla al balzo e con l'accusa di aver trattato male i clienti ormai eh, da anni e di aver trattato persino male i colleghi eh, mi hanno prima... Ho fatto una, una, una contestazione disciplinare e poi il 4 di aprile mi hanno consegnato a mano la lettera di licenziamento. Tu e i tuoi colleghi sostenete che è illegittimo questo licenziamento, che tu non avresti trattato male questo lavoratore, che i motivi sono altri? Il licenziamento è per giusta causa, secondo l'azienda, appunto hanno tirato su questo questa motivazione artificiosa usando i contratti a termine come scudo e usando appunto la, la dichiarazione firmata di un, di un, di un cliente. E adesso ovviamente stiamo portando avanti questa mobilitazione grazie ai compagni del partito, non trattandola come un normale licenziamento ma trattandolo per quello che è, cioè un licenziamento politico e da, nei giorni seguenti al licenziamento appunto, è cominciata questa mobilitazione per il reintegro immediato di Luciano sul suo posto di lavoro alle stesse medesime condizioni di prima del licenziamento. Il mio licenziamento vogliamo usarlo appunto, anche per impugnare i licenzi altri licenziamenti dei lavoratori della grande distribuzione che come la delegata del supermercato di via Sederina a Milano che è stata licenziata appunto perché è una lavoratrice che faceva, organizzava gli scioperi, organizzava le assemblee, insomma era in visa all'azienda. In pieno contrasto con lo spirito di oggi del 25 aprile che è, un giornato, che è una giornata di solidarietà, di lotta e di comunione, ovviamente in bocca al lupo Luciano quindi per la tua lotta. Grazie.